E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mister Genico e oggi vi racconterò una storia che mi è successa. Non troppo tempo fa, ma neanche diciamo troppo poco. La storia incomincia con eh, io, Ricky e Luca che stavamo giocando alle Bedwars eh, in chiamata. E a Luca viene l'idea di scambiarci gli account e giocare con l'account di un altro quindi Dopo ce li siamo scambiati e abbiamo giocato molto tranquillo Io dopo all'incirca due giorni mi trovo disconnesso quando ho aperto Minecraft E alla fine rimettendo password e email sono riuscito a riaccedere Dopo all'incirca altri 2-3 giorni e non avevo ancora aperto Minecraft e Luca mi ha avvisato che lui era disconnesso e quindi avevano cambiato qualcosa. Quindi a quel momento vado su Google, vado sul sito di Minecraft ed ero disconnesso anche là. Quindi sono andato su, sul mio account Microsoft perché avevo sull'account Microsoft l'avevo creato con l'account Microsoft e trovai la mail eh, diversa da quella che c'era anche prima. Questo io a quel tempo non cioè quel tempo, un po' di tempo fa, non sapevo ancora cambiare come si cambiava la mail, anche avendo cercato un attimo. Ma comunque presi quella mail là, la, la copiai e la incollai dove bisogna accedere. Era una mail russa, per specificare. Metto quella mail e la password e funziona. Quindi ho detto vabbè, lo lascio così visto che funziona. Dopo eh, una settimana circa Ricky Decidi di cambiare da e andare su Lunar Client Tra parentesi, prima era su Bedryon E quindi gli ho dovuto rimettere l'account dentro E quando gliel'ho gli rimesso Mi ero dimenticato la mail <ride> come, come se non fosse nulla E vabbè, gliel'ho rimesso e via E ha funzionato tutto bene un altro giorno stavano giocando sempre io, Luca e Ricky e mi trovo ad un certo punto disconnesso con un altro account che era entrato. Con il mio account che era entrato da, da in, in quel server. Quindi eh, ho. Quindi sono andato. Quindi ho visto che alla fine ero anche disconnesso da quell'account perché mi aveva anche disconnesso quindi riandai su, sul cioè provai a rimettere quella mail e anche quell'altra perché l'aveva ricambiata di nuovo e la password che avevo prima perché altre password cioè ci, ci puoi fare una miriade di password ne esistono una miriade e quindi comunque anche se mi mettevo lì a cercare di indovinare non la indovinavo mai in c'era account rubato 45 no dai e poi era in russo la password quindi comunque devo prendere devo, devo capire come si scrive in russo e alla fine dopo ho contatto Mojang e gli chiedo un po' di roba gli chiedo se, se si può, potrei riavere l'account danno profe che ero io Ovviamente non rispondono Ma quello lì ormai si sapeva già Poi quindi i miei amici eh, Mi dissero Magari di giocare A un altro gioco Un gioco che avevamo Tutti e tre O su Steam O su Epic Games Oppure di scaricarne uno quindi io aprì quei due e mi trovai disconnesso da di entrambi. Cercai di, di accedere a Epic Games, non funziona nulla. Bello. E poi con, andai a cercare di accedere su, su Steam, ovviamente anche lì disconnesso, non succedette nulla anche lì, cioè non mi connette. Quindi andai nell'assistenza di, di Steam e chiesi un po'... e chiesi di, di avere l'account. Però alla fine, cioè, l'ho mandata, il primo giorno, nulla. Secondo giorno, nulla. Passa una settimana, mi arriva una mail io ormai lì mi ero già dimenticato che avessi mandato la mail a Steam vedo lì nome e password vado su Steam li metto dentro arrivo nel mio account intanto vedo un'immagine diversa e quindi ero già un attimo ma che cazzo sta succedendo poi mi vedo un van permanente da uno sviluppatore Bello Dopo vado nella libreria E vedo Che non c'è più un gioco Lì avevo giochi sia gratis Sia pagati Quindi scrivete anche a Steam Di questo Dei, dei giochi Ma ovviamente Steam Non mi rispose E Così finisce la storia oh, Direi che per questo video Può essere tutto Iscrivetevi, attivate la campanella E ci vediamo al prossimo video Ciao